Nel 509 a.C. Roma divenne una repubblica. L'ultimo re di Roma, dal il superbo, viene cacciato dai Romani perché è troppo prepotente. Nasce anche una leggenda, la leggenda di Lucrezia, sui motivi per cui i Romani si ribellano contro l'ultimo re di Roma. Lucrezia, una donna sposata, viene violentata dal figlio del re Tarquinio il Superbo. Il marito, ritornato a casa, vede la moglie in lacrime che gli confessa il fatto che è stata violentata e per questo motivo si ucciderà, dicendo perché nessuna donna romana, dopo quello che mi è successo, rimanga impunita.